Sapete da, da cosa deriva il nome, il nome cascina? Da, da, dalla, parola, dalla stessa parola da cui arriva caseario. Perché qui c'erano le mucche che facevano l'acqua. Infatti c'è tutta la zona delle stalle che vogliono rifarla. In particolare eh, c'è stata una polemica di recente su questa cascina perché è stato presentato un progetto di ristrutturazione e c'è chi ha detto, ma no così la snaturate, gli hanno fatto notare che quando era giunta lui le, le cascine le buttavano giù. Quindi, diciamo, vabbè, questo è cosa recente. Questa cascina, come la vedete oggi, era praticamente già nel 1854, quando è stato fatto il Catasto Lombardo-Veneto, una cosa dopo il Catasto Teresiano. E ha... Adesso vediamo un attimo, prima di entrare, detto che non posso filmare dentro, vi faccio. Fare... Giustamente, qui c'è il simbolo, di, dato che è dei, dei capitani d'Arzago, c'è il loro simbolo. Quindi è ancora la sua. 1993, di là era 19 1993. 19 Andiamo per ordine: la villa, cioè la cascina, si basa su, si chiamano, su, delle, su, su delle campate. Vedete qua: qui oramai sapete cos'è un arco a tutto sesto, si appoggiano su dei pilastri. Sono nove, quindi qui, la, la chiave per capire, la, questa, questa cascina viene, si dice che non è una cascina molto bella, molto particolare, secondo me invece considerando che alla fine dove hanno dice, viverci i contadini hanno fatto un lavoro dignitoso, rispetto a poi a certe cose della Tilane dove ci sono dimenticati le, di mettere le porte alla sala mostre, questo è un capolavoro architettonico del delle, degli ultimi secoli. Quindi campate sono nove. Le tre campate centrali che vediamo qua vicino al pozzo, non so se c'è ancora l'acqua ma una volta era un pozzo, so, sono aggettati, cioè ci sono delle cose che sporgono. Sopra comunque, diciamo, più importante è dire che sopra le nove campate ci sono, se notate, nove, c'è cioè un secondo piano sempre con nove, qui c'è una mensola, si chiama mensola, cioè una, una linea dove si, ci sono le finestre, c'è una linea tra un piano e un altro, dopodiché le tre parti centrali hanno delle paraste, queste, quindi queste sono delle, dei pilastri che eh, vanno in avanti, ma sono, sostengono effettivamente l'edificio e quella quindi vengono evidenziate queste tre, e quella centrale di queste tre ha un, ar un arco di coronamento, viene detto, al di sopra, nel questo si chiama timpano, questa cosa triangolare, quindi c'è una struttura basata sul tre, nove di base, le nove nel secondo piano, le tre centrali evidenziate da questa cosa che aggetta, in italiano e dal latino uh, aggiungere o sporge, comunque è un elemento, l'aggetto è il balcone, qualunque elemento che sporge a livello architettonico, quindi vengono evidenziate queste tre, dopodiché di queste tre viene evidenziata quella centrale da questo archetto di coronamento, che secondo me a livello considerato, ripeto, questa non è una villa, questa è una cascina dove ci vivono i contadini, non è nulla di disprezzabile dietro c'è un'immagine votiva come ho detto questo qua c'è una madonnina e qui c'è un pozzo qui attorno ci sono le stalle gli spazi che una volta erano le stalle adesso sono, sono dei box